Quali sono alcune delle location più interessanti se sei un nomad digitale o se sei un imprenditore digitale? dove che ti conviene e dove ti piacerebbe pensare obiettivamente di prendere la residenza Fiscale, personale, se sei un nomade digitale, se sei un imprenditore digitale o se in linea generale sei uh, flessibile nella gestione del tuo business, business personale, business aziendale, dipende da come sei organizzato. Ma dov'è che potresti decidere di andare se hai la possibilità di spostarti e quindi sei estremamente flessibile nella, nella gestione del, del tuo lavoro? bene te ne dico quattro che io ho avuto modo di approfondire nel corso della, della degli anni della mia consulenza, alcune delle quali anche, eh, in alcune delle quali ho vissuto anche in, in prima persona, quindi sono, sono realtà che conosco bene, provo a dartene una per, uh, per continente o quasi. Questo è l'elenco dell delle città secondo me oggi più interessanti. Numero 1, Assunzioni in Paraguay. Numero 2, Panama City, evidentemente in Panama nel, nel centro America. Numero 3, Lisbona, spostandoci verso est in uh, in europa e ancora spostandoci ancora un altro po verso est in realtà arrivando fino al sud est asiatico un'altra delle città che vorrei considerare chiang mai in thailandia quindi quattro città per quattro continenti differenti quattro location differenti estremamente diverse tra di loro direi le stesse assunzione in paraguay e panama city sono città profondamente differenti um, ma sono quattro città che hanno tanti punti in comune e soprattutto uno in particolare cioè che sono molto vantaggiose per un nomade digitale o per un nomade fiscale o per un un imprenditore digitale, quindi per una persona che è estremamente flessibile nella gestione del, del proprio business. Perché? Perché sono quattro città che ti danno cioè, la possibilità quindi di mantenere uno stile di, vita, uno stile di vita assolutamente cittadino, metropolitano, quindi con tutti i servizi, i vantaggi culturali, assistenziali che eh, puoi trovare all'interno di, eh, di una grande città evidentemente rispetto a un posto di, di mare e eh, soprattutto ti danno una grande flessibilità in termini di soggiorno minimo. Cioè è possibile assumere la residenza fiscale in ciascuno di questi quattro paesi, senza, in, di queste quattro città, senza per forza doverci soggiornare per più dei, fa, dei fatidici 183 giorni l'anno. Okay? Quindi sono quattro location che vorrai considerare e soprattutto ti ho dato quattro location eh, molto diversi tra di loro, perché appunto io ho clienti che mi dicono Luca voglio andare in Sud America, altri clienti che vogliono andare in Asia, altri clienti che vogliono rimanere in Europa. Quindi questo se sei un nomade digitale ti dà la possibilità di gestire, eh, di mantenere lo stesso risparmio fiscale o comunque raggiungere una tassazione estremamente bassa e di continuare a vivere però di avere uno stile sì di vita cittadino. chiaro che se preferisci eh, parlare spagnolo penserai al, al Sud America, se preferisci mantenere un piede in Europa evidentemente penserai a Lisbona se ti piace sia il gusto per l'esodico ti sposterai a Chiang Mai dove tra l'altro è pieno di, di, di nomadi digitali okay? quindi quattro uh, location che vuoi considerare perché non c'è un soggiorno minimo stabilito per assumere la residenza fiscale quindi ti danno un'estrema flessibilità diciamo che non applicano la regola, la regola uh, dei 183 giorni o perlomeno non la applicano in maniera fiscale ok?